Finalmente si dorme, si pagano, si parte, si parte, finalmente parte. si parte, era facile, vedi questo era facile. pronto sto controllando le ultime cose per vedere se è tutto a posto nord in giro per la scozia o sud Gal giro galles galles voi venite con noi dai ah queste sono tombe non ho capito perché le scale salgono eh, sono tutte tombe guarda che meravigliosa questa vetrata è gigantesca di persone, di sacerdoti, sono persone comunque normalissime, magari facevano parti con fraterni o cose del genere. Eh, e questa è proprio tappezzata: non c'è nessun passaggio, praticamente si cammina sulle tombe, non c'è effettivamente un passaggio da dove, cammin dove poter camminare. Non ho un po' paura a camminare qui perché non so se trovo qualche buco. Cosa è questo? Dove stiamo andando? Ma perché è staccato rispetto alla chiesa è messo davanti e non è all'interno? La chiesa la continuazione. Ah quindi il cimitero dall'altro lato. Però qua ci sono le lapide. E questi sono i cimiteri d'Inghilterra, antichissimi e abbandonati. Però liberi, come se fossero dei parchi veri e propri. Questo è morto a 78 anni. Se il 2 ottobre del 1897, sembrerebbe. Ah, nato, invece morto, death, marzo 21, 1929. 20 mesi. due ecce, bambini perché ce n'è uno di un anno e 10 mesi. Ah, sono tanti bambini qua, della stessa famiglia. Uno di 20 mesi, uno di un anno e 10 mesi. 9 mesi. 9 mesi. L'altro di un mese. Una strage di bambini. Una strage di bambini. Ritorniamo in macchina e ci andiamo a prendere qualcosa da bere. Perché non l'abbiamo detto. C'è il pub davanti alla chiesa una cosa caratteristica dell'Inghilterra mm -hmm. Concludere due belle birre, una bionda per la mia bruna e <ride> una rossa, per, È il una rossa per il mio bruno. <ride> Non mi becca, ah, ha preso le dita.